Io non sono solito, io se c'è una cosa e concludo, che nella mia vita raramente faccio è parlare degli abitanti bianchi dell'Italia definendoli italiani, perché per me non c'è questa linea, sarebbe come se un afroamericano parlasse dei bianchi definendoli gli americani. Io gli italiani bianchi l'ho sempre chiamato i bianchi, non ho mai chiamato gli italiani, perché pure io sono italiano, nient'altro, grazie a tutti.